Eh, un'altra canzone di Marcello ah sì che c'è stato ammurato. Non non ammurato. ammurato no io invece non volevo fare una cosa lì, non a Bruna va bene eh, anche a Michele e eh. a Marcello no invece io vi faccio un brano particolare che è, è un brano di di un grande musicista americano che si chiamava di Luca infatti si chiama è di Uccelli e lui ha scritto una messa eh, sacra, the sacred concert, dei de, de concetti sacri e ha scritto questo brano, secondo me bellissimo, perché è tutto sulla parola freedom, sul freedom, eh, il freedom dell'amore, il freedom della libertà, il freedom eh, del cuore che vola e può veramente concedersi <ride> e, e che il Dio, l'universo, chi sia, possa veramente amarci come noi amiamo. E, e, e quindi il brano è Frido. Eh, e, eh, e, <ride> e, <ride> e come dice sempre? Amici. Delle, dei saloni chi, chi esce e chi vuole stare con lui è, ben accerto, no, è, è ben e ben accetto e accetto per amore e grande gioia quindi esce tu Senza chiavi, senza serratura? Eh, tutte, eh, infatti queste parole meravigliose, veramente queste poesie eh, così profonde no? no? che ci fanno riflettere sì. e la parola è importante è importante il suono, è importante la musica, è importante stare insieme, è importante l'amore. È importante il colore, quindi domani eh avremo anche dei quadri. Eh beh, certo, certo. C'è certo. certo. certo. la dottrina domani. Tri